Ciao gare rovaniù, sono sempre lei per vostra sfortuna. Sopra il link in descrizione, come sempre, del video precedente. <ride> Ashka Ponzi. Saluto Davide De Rosa e ringrazio Giovanni Archetti per il suggerimento del topic di oggi. Yeah. Mai sentito parlare del Comic Sense? Al di là del fatto che voi lo conosciate o meno, questo font pochissimi di voi sanno che è uno dei più importanti nel mondo e che allo stesso tempo era predestinato e non lo sapeva predestinato all'odio di tutti questa è una storia un po' malinconica che però rappresenta pieno la vita in tutte le sue sfaccettature ok, qualcuno di voi sicuramente saprà che è il font maledetto che è l'anticristo del graphic designer ed è tutto vero purtroppo ma ad oggi, 2020 nel lontano 94 non era proprio così da qui le tre cose che non sai sul font predestinato la prima Il Comic Sans nasce per una ragione ben precisa Ma viene utilizzato per tutt'altra ragione Vincent Conner, abile tipografo dell'epoca E come diremmo noi oggi, creatore di font In quell'anno lavorava per la ditta rivale alla Apple Ovvero l'impero del male, l'azienda Microsoft Piccola parentesi, in quanto voi tutti sapete Nessuno Apple divenne importante a livello globale Proprio perché iniziò a dare dei font alternativi Che non fossero solo il classico Times New Roman Che veniva usato per tutto Insomma si può dire che fosse un tipografo Come si dice ora Insisto, insisto. Il suo compito era quello di trovare un font Per un programma chiamato Microsoft Bob che sarebbe un attuale Explorer. Cominciò allora a cercare qualcosa che non fosse convenzionale, come appunto il Times detto prima. E quindi iniziò a rovistare nei suoi fumetti di quando era giovane e notò che c'era una calligrafia vera e propria per i fumetti all'interno dei balloon e decise allora di creare un font da quella stessa calligrafia. Proposta che fu rifiutata dalla Microsoft perché era già stato impostato il programma con il vecchio font. E quindi per questione di millimetri o come si direbbe oggi di punti Il Comic Sense non rientrava matematicamente e geometricamente nella progettazione finita E così fu scartato Solo dopo fu apprezzato e scoppiò What the fuck? La sua importanza a livello anche virale Quando Microsoft introdusse un nuovo programma Windows Movie Maker che noi tutti conosciamo e lì ebbe esordio il Comic Sans, di lì Vincent fa bingo. Cosa numero due che probabilmente non sapete, il Comic Sans diventa un caso sociale, così tanto importante che chiunque inizia ad utilizzarlo, quali manifesti di ogni genere, bigliettini da visita, libri interamente tradotti in Comic Sans e addirittura lapidi. No c'è la protezione copyright. Qui qua al quadra non cosa? Infatti, i primi stupid blogger iniziano ad andarci giù pesante. Semplici critiche che in poco tempo diventano dibattiti di politica internazionale. Petizioni firmate da migliaia di persone per bannare questa fonte. Addirittura un sito chiamato Bancomic Sans. Con tanto di vignetta ironica Connor però risponde davvero pro Sfrutta l'onda cavalcandola nelle sue negatività e nei suoi insulti e Diventa famoso come uno dei maggiori tipografi nel mondo Così crea altri font degni di nota Uno tra tutti Tre bouquet Oh come si può dire tre bouquet normale Addirittura la Disney arriva a mandargli una lettera Nella quale si congratula con lui per il font utilizzato nei suoi parchi a tema Connor successivamente sostenne le persone amavano quel font proprio perché non lo riconoscevano come tale. Da qui la terza cosa che noi non comprendiamo prima di non sapere. Beh, il Comic Sans è la prova, se ci riflettete, che noi siamo legati fortemente alle nostre origini storiche. Noi non conosciamo il mondo dei font, o almeno la maggior parte di noi e quindi ci spaventa questa cosa così troviamo in questo font la possibilità di rivederci nella nostra stessa calligrafia e in maniera subconscia stiamo pensando che quel font lo stiamo scrivendo noi per la prima volta la voglia insomma di scarabocchiare, di non, di non fissare tutto su delle regole ci porta così, se ci pensate, al vecchio concetto medievale di quando gli amanuensi scrivevano a mano i capilettera e tutti i libri Che tutt'oggi rimangono una prova inconfutabile della maestria della mano libera Beh, il Comic Sense ci ha trasmesso questo e non è cosa da poco per un carattere che viene veramente maltrattato Conclusione? C'è una massima del Wall Street Journal che dice Un uomo domanda al Comic Sense dove abiti Il Comic Sense risponde, fatti gli affari tuoi e l'uomo conclude. Che caratteraccio. Da font miracolo a chiusura di una freddura orrenda, peraltro, è un attimo. Per oggi ho terminato, ma solo per oggi. Se questo video vi è piaciuto e vi è interessato particolarmente, un like e l'iscrizione qui sotto. Vi ringrazio per la visione e vi lascio con il mio motto. Become what you dream to be. Spero che l'ho pronunciato bene, comunque sotto in sovraimpressione verrà scritto ugualmente.